I think um, in many ways social farming is an intelligent way of rediscovering the good things within the past as many European countries used to have social farming as the only type of farming right before industrial uh, commercial farming started roughly 200 years ago it, you know farms were smaller and were closely integrated with their markets. And, and I think some countries like Italy do not have necessarily a legal advantage. They simply have an historic advantage. The fact that they experience the, commercial, you know, the commercialization of agriculture later vis-a-vis uh, -vis other countries around the world. Countries like Italy come from a tradition of close connection between producers and consumers in small, relatively small areas. So I see social farming as an outcome of a different understanding of, of economic development in general. When things are small, when markets are small, when people still like going to the local markets, when the close connection between the consumer and the producer matters rather than simply the price of what you buy, then social farming has a high likelihood of being successful. Abbiamo cominciato da loro, nella maniera, dai disabili, quando poi si è iniziata l'esperienza nel 66 a Capodarco. Abbiamo iniziato questo cammino di liberazione, lo si diceva già nel 70, non era solo per i disabili, ma per tutto l'uomo emarginato, che la comune dei risorti doveva funzionare e l'accoglienza delle persone in difficoltà emarginate dalla società dei consumi il 21 gennaio 1980 all'istituto perché i miei mi hanno abbandonato quando non c'erano due anni poi sono stato all'istituto fino a vent'anni. Poi sono venuto qui e mi hanno accorto mille e meno due persone, sono state molto bravi, come mamma e papà. Per me sono state due persone importanti. E poi da qui sono rimasto per sempre. Trovo emozione a dirlo, ma... Tanta perché... Per me sono stati maestri di vita e lo sono ancora. È cambiata perché mi hanno dato la capacità di essere me stessa, hanno messo al centro il mio protagonismo, non il mio essere handicappato. E questa è una cosa fondamentale. Poi erano due persone praticamente che avevano bisogno di assistenza, erano marito e moglie distrofici. Quindi avevano bisogno di assistenza 24 su 24, ma a me non pesava fare assistenza specialmente a lei. Venuti a Roma, eh, tutto l'articolarsi nei territori eh, di Roma Est, eh, con le esperienze di case e famiglia, di cooperative, di servizi. La durezza è stata dopo quando la società si è chiusa. If you want to fully appreciate the value of social farming, you cannot give it to one specific ministry. This is the mistake we have made for so long, it's to think that things can be broken down into separate parts. And then when you're looking at agriculture, you're simply thinking about production, so whoever produces the, mo the most is, is better. When you think of social development, then all of a sudden you think of something different. What if you simply had a holistic approach to farming as something which is not just about production, it's about people, it's about nature, so there is an environmental component, there is a social component, there is a local government component, and all of that, and you approach these issues as transversal. And I'm with the kids from a personal perspective, just because i progetti in cui i ragazzi sono inseriti fanno parte del bagaglio, della loro crescita e in qualche modo l'operatore sociale segue le loro inclinazioni, le loro attitudini, eh, scopre quali sono le curiosità eh, dei ragazzi e cerca anche di indirizzarli al meglio verso un qualcosa che a loro piace e valorizzando quelle che sono le loro risorse sicuramente questo è un polo di integrazione sociale che accoglie e eh, dà la possibilità eh, a tante e diverse persone di vivere eh, anche lavorativamente parlando in uno spazio del genere e quindi non solo disabili, non solo psichiatrici, ma anche eh, persone in detenzione o ex detenuti, persone che hanno fatto uso di, di sostanze o ex alcolisti. E il tipo di disagio eh, sociale è eh, vario e abbiamo ospitato sempre varie tipologie di eh, persone che comunque hanno delle difficoltà anche a trovare un lavoro, ma anche a trovare un ambiente accogliente e protetto, dove eh, poter esercitare una vita e quindi esercitare anche le proprie capacità, che in alcune volte sono capacità anche limitate. Le persone che frequentano questa realtà eh, sono migranti, sono persone con disabilità fisica o disabilità mentale e eh, pienamente inseriti in un contesto sociale e lavorativo. Chiaramente per noi eh, tutto questo rappresenta la normalità perché a chiunque si deve dare una possibilità lavorativa e, e sociale. Le persone e i ragazzi che seguono con noi i progetti di inserimento sociolavorativo o laboratori di agricoltura sociale eh, hanno un futuro che rimane legato ai servizi sociali, eh, proprio perché ogni persona è seguita da uno psicologo o da un assistente sociale eh, con cui continuerà ad avviare eh, percorsi di inclusione sociolavorativa. Come molti scienziati descrivono, eh, le terapie che hanno a che fare con le piante o con gli animali sono delle terapie curative, quindi eh, sono eh, delle terapie che si prendono cura di qualcosa. Questo qualcosa può essere la pianta oppure può essere un animale e eh, prendersi eh, cura di qualcosa, vedere il, la pianta dal seme al raccolto è eh, potenzialmente una cura terapeutica molto importante per persone che hanno, eh, o non hanno un senso nel, nella vita o eh, che comunque sono in una situazione di disagio. Eh, ma la cosa importante è che qui le porte sono sempre aperte e quindi il, il futuro lo costruiamo insieme e i percorsi che si possono attivare con queste persone in difficoltà possono essere molteplici perché spesso in cooperativa si fa parte di un progetto il progetto finisce però possono partire altre attività come può essere il servizio civile quindi ci sono altre forme per stare qui in questo posto, oppure possono essere eh, possibili dei tirocini ad persona, cioè dei percorsi eh, personalizzati per cui qui si viene e si fanno delle attività particolari solo per quella persona, che si studiano appositamente per quella persona quindi al di fuori del, del progetto stesso. Per cui il futuro è, è molteplice. Di tutto. Prima lavoravo in, in campagna, nel 2004, a gennaio 2004 lavoravo in campagna, macellavo, macellavo sì, poi con Salvatore abbiamo parlato e. Eh che mi sono stufato, e ho detto basta, non ce la faccio più a, a, in campagna macellare. E poi da gennaio 2004 lavoro al ristorante, mi hanno accorto al ristorante. E dove vivi? Con Don Franco, con Fabrizio e Che non faccio, che non faccio. Faccio, cerco di portare avanti eh, quello che un po' ho. Ma Mamma e mi hanno insegnato, perché per me sono stati maestri di vita, sono stati insegnanti, sono stati genitori. Perché io sono sempre del parere che non è il genitore che li, li fa nascere i figli, ma chi li cresce. E per me loro sono questi. Io che faccio qui? Io sono la bellezza di 43 anni che sono in comunità. Sono entrata che avevo 17 anni e ora ce l'ho un bel po'. E eh, qui che faccio? Qui faccio gestisco una casa famiglia con due ragazzi Franco e Fabrizio. In my view, what the government should be doing is to clearly have clear guidelines that say farming. As well as other forms of production. is a very important one, not only because of consumption targets, not only because of production targets, but also because of its overall, overall impact on the well-being of you know, the communities around the farm. Non siamo solo noi, but c'è sicuramente il servizio sociale del territorio, and with the funding that la region or il municipio mettono nel progetto per, per dare continuità alle attività e a noi di poter portare avanti il nostro lavoro con i ragazzi. L'amministrazione attuale, questa che io governo, eh, ha un rapporto molto eh, stretto con la di Capodarco perché noi crediamo che le cooperativi sociali siano uno dei, degli elementi importanti per la società moderna per il recupero delle disabilità, per far lavorare le persone per dare loro un futuro e soprattutto anche per, per eh, il recupero delle terre che sono in abbandono e le terre sottratte alle mafie. Nei fatti l'Agricoltura Capodalco è un'attività imprenditoriale quindi ha delle attività produttive che hanno una fin, finali, finalizzate a realizzazione e creazione di reddito. Queste attività che sono la produzione, la trasformazione, l'agriturismo, la, la parte ricettiva, la vendita nella loro attività permettono l'inserimento lavorativo, quindi sono utilizzate per finalizzare gli obiettivi di fondo della, della cooperativa. Queste attività hanno un reddito, hanno una loro sostenibilità economica come qualsiasi altra impresa, cioè entrate e uscite eh, dipende dall'attività di, di produttiva. Alcune attività di reddito invece sono legate a finanziamenti, faccio un esempio, il laboratorio sociale ragazzi soggetti psichiatrici disabilità mentale è un, è un progetto finanziato dall'ASL che quindi non, fa, diciamo, ha una sua, non ha una funzione produttiva, non ha una, una esigenza di tipo produttivo, cioè non deve produrre tante piante per pagare i costi, ma ha una funzione più terapeutica e riabilitativa, quindi è finanziata dalla, dallo Stato. Pensando che è un'azienda e che quindi i conti devono tornare. Non essere dei budget unicamente sociali come possono essere dei budget produttivi. Il fatto che questa è un'impresa ha tutti gli effetti, quindi ci fa scontrare con eh, il senso eh, di business plan. Quindi loro eh, hanno un, un ruolo importantissimo perché non, non aspettano i finanziamenti o... Dei, dei sussidi da parte delle amministrazioni comunali, ma svolgono proprio un lavoro che è retribuito, che, che crea economia. A me dà ancora la fiducia che questo modello oggi si deve realizzare per quella problematica che è il problema del dopo di noi, questa bella età. Penso che dovrò lavorare ancora per quanto non è possibile, però cercando di pretendere dai miei successori una verità di questo agire. Niemand vuole tornare al 19th century o al 18th century. Life non era bene. Quindi, a volte, la criticità è: Oh, come on, ho voglia di vivere in città perché non voglio vivere come mia grandma but you have to show them that living in a in a you know operating in a social farm today is not like living like your great grandmother it's living like you know the future citizens of this planet you know like having the amenities but also the strong connection close connection with nature and with each other and i think that has to be encouraged by government il futuro della cooperativa lo vedo in continuità con quello che oggi stiamo già facendo in risposta a quello che la società intorno a noi ci chiede, e mantenendo appunto questa capacità di essere realtà, pratica, eh, come dire, concreta, visibile e eh, sempre presente. Quindi non vedo un futuro diciamo, di arrivi, vedo un futuro di percorso, di, di continuo, di presenza, ci siamo da 40 anni dobbiamo stare per i prossimi 40 a multipli di 40 e se una persona vuole e ha la possibilità di formare un'azienda agricola o un contesto come, come questo tipo, sia agricolo che sociale, sicuramente eh, ha bisogno di tante componenti. Eh, bisogna avere innanzitutto una forte predisposizione al lavoro, sia sociale che al lavoro fisico, e, e bisogna eh, sicuramente avere degli agganci eh, sul territorio. Eh, ci deve essere una rete eh, che eh, insieme a te eh, lavora e alla quale tu puoi far riferimento. Vedo molto il futuro del territorio Capodarco sul tema dell'immigrazione, sul tema dell'inclusione, perché oggi è, una, eh, è necessaria una risposta includente a... Eh, a questa, questa società che in qualche maniera tende ad escludere perché riguarda, prima riguardava la disabilità, noi abbiamo festeggiato l'altro giorno a la 180 che era la chiusura dei manicomi, che è una cosa di 40 anni fa, eh, ma che riguardava assolutamente lo stesso tema, cioè noi escludevamo persone con disabilità mentali matti e li mettevamo dentro i manicomi. Oggi lo stiamo facendo con l'immigrazione in una certa maniera e quindi alcuni temi ci sono sempre, vanno perseguiti essendo una come dire, una risposta reale, concreta, pratica, non di tipo ideologica, no? Ma essere una praticità. Tornare indietro è meglio di no. Perché se torno indietro, vuol dire che quando ero ragazzino avevo 12-13 anni. Perché all'istituto non mi trovavo molto male. Mi menavano. Adesso sto qui, se è gente che mi vuole bene vabbè, ogni tanto se le richiamo, vabbè, quello non può dire niente perché pure in famiglia se li dicono sempre il sapersi dare agli altri il saper amare il saper essere semplici e umili e questo è questo il senso della vita non è stata buona insomma io ho combattuto contro me stessa contro tutti con la sofferenza fisica morale e tutto quanto però è questo, il dare, perché si dice prima o poi semi, chi semina raccoglie. Io cerco di seminare qualcosa anche con i ragazzi e poi qualcuno raccoglierà. È un po' questo il motto della mia vita. Lo spirito è la grande fiducia che ciò che parte dal cuore, oltre che dall'intelligenza, trova successo. Quindi è un ottimismo, è una fiducia radicale, questa fondazione con i giovani del mio futuro, dobbiamo dare la sicurezza che se si impegneranno, come si dice, il successo ci sarà.